Di un 2-3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come inserire la fodera su uno scamiciato. Allora, io ho cucito interamente lo scamiciato: nel senso che ho fatto i fianchi, le pants davanti, le pence dietro e ho messo anche la cerniera. L'unica parte che non ho cucito sono le spalle, ho fatto la stessa cosa sulla fodera quindi ho cucito i fianchi il centro dietro le pants dietro e le pants davanti lasciandolo aperta sulle spalle ora devo mettere sempre dritto contro dritto quindi infilo il dritto del vestito che deve andare a combaciare sul dritto della fodera del vestito con la linea del fianco della forma, faccio combaciare le pants, adesso faccio combaciare l'altra pants del davanti fianco adesso passiamo dietro e il centro dietro vedete dove ho qui ho la cerniera del dietro e poi mi ritrovo al fianco. della fodera. Sul dietro vado a far combaciare la linea di scollatura del collo, lo scollo dietro, con lo scollo dietro della... con la macchina da cucire vado a cucire lo scollo davanti, lo scollo dietro e il giro manica fermandomi giusto un mezzo centimetro prima della cucitura della spalla. i due giri in manica lo scollo dietro e lo scollo davanti l'ho ripulito ho fatto faccio dei tagli nelle parti arrotondate in modo tale che quando giro la stoffa non tiri quindi nel giro del della manica, tutte e due, tolgo il tessuto in eccesso e faccio questi tagli per impedire che tiri il tessuto nelle parti arrotondate. Giro nelle parti arrotondate non deve tirare il tessuto se no dovete rigirare e fare un altro taglietto dove vedete che tira metto uno spillo un attimo giusto per fermare il tessuto adesso fodero all'esterno Dritto contro dritto, per quello vi ho detto che dobbiamo fermarci un attimino prima della cucitura, le vado per tenere ferma la fodera che tende a girarsi indietro la no, no, spalla contro spalla e una spalla l'ho appuntata, vedete e adesso vado a cucire il la spalla solo del vestito e lascio libero questo, quindi faccio questa cucitura qua e adesso vado a preparare anche l'altra metto giusto qualche spillino perché la foda non mi piace E adesso vado a fare queste due cuciture. Allora, ho cucito le spalle. Ora le apro e gli darei una stiratina anche. Le infilo dentro la fodera. filo da imbastire che avevo messo e vedete adesso io ago. finisco di chiudere la spalla dalla parte della fodera a mano con dei piccoli sottopunti l'altro margine per avvicinare i due lembi vedete come viene chiusa su una spalla naturalmente bisogna fare anche l'altra adesso dobbiamo fissare la fodera sulla cerniera e io lo faccio sempre nella stessa maniera sempre con dei puntini a mano prima metto degli spilli Poi blocco la cerniera, eh, blocco la fodera sul nastro della cerniera, in maniera che quando un po' più in mi tengo, in modo tale che quando apro e chiudo la, la cerniera non capiti di eh, prendere dentro la fodera. Adesso qui si vede bene perché è rosso su nero. E quindi io a mano vado a farmi tutto il giro della foglia, scendo e salgo sempre con dei puntini a mano. Allora siamo a questo punto quindi io ho chiuso, ora devo anche ribattere spingere, vedete la fodera io devo pizzicare in maniera che vada un po' all'interno, un po' del tessuto rosso, vedi un paio di millimetri, deve andare all'interno in maniera che non si veda. E poi faccio un'impuntura che può essere a macchina o a mano. Un'impuntura a mezzo centimetro facendo il giro dello scollo e il giro delle maniche. Se preferite, dopo aver messo i spilli, potete fare anche un'imbastitura prima di passare a lavorare a macchina. Quindi io tiro il tessuto, vedete che nella parte interna si deve vedere il tessuto del vestito, ma la fodera nell'esterno non si deve vedere. Fate attenzione che, soprattutto, che qui ci sono le righe, vedete che devono combaciare le righe anche sul dietro. Di non avere qualche punto più alto o più basso. Allora, questa spalla la devo ancora cucire. Vedete, se non appunto succede questo. Vedete, qua mancano dei tagli, quello che vi dicevo prima, qua ho dimenticato o non ho tagliato abbastanza. Quindi io pizzico, torno dal rovescio e su questa parte del davanti, qui c'è troppa stoffa, vedete, c'è troppa stoffa, per cui togliamo un po' di stoffa e facciamo ancora dei tagli. Per permettere alla stoffa di aprirsi. Intendo non tagliare la, la stoffa. Adesso se io vado sul davanti, vedete non tira più sistemata. Allora io sempre mando indietro la fodera comincia sul dietro allora io vado a impunturare a macchina prima di impunturare a macchina faccio un'imbastitura dove, dove cuccio a mano? Non, qui nella, nella apertura della cerniera non, non imbastisco, però qui nel giro manica e nello, nello scollo che vado a lavorare a macchina preferisco bloccare il tessuto eh, con una con un'imbastitura in modo che non mi trovo che magari la fodera che è più scivolosa mi viene fuori. Per cui faccio un'imbastitura. In giro in giro e così mi accorgo anche se c'è qualche punto in cui il tessuto ha bisogno di un altro taglietto perché è troppo teso in la macchina sul giro sui due giri maniche e sullo scollo il punto è un po più lungo rispetto a quello con cui ho cucito e naturalmente sopra il filo rosso e sotto il filo nero perché la fodera nera sto usando il braccio libero della macchina da cucire per andare in giro in tondo per cui ho tolto il cassettino porta oggetti per permettermi di lavorare più agevolmente. questa è la parte dietro dal dritto ecco come viene ecco il risultato finale del di un vestito foderato alla prossima da 2-3 ricreo